Rossella Brescia, madrina della serata e non solo, sportiva DOC per questo grande evento. Che cosa ne pensi di questa possibilità di parlare a nuove generazioni attraverso lo sport e la comicità? Beh, innanzitutto sono felice di trovarmi in mezzo a tantissimi bambini, loro che sono il futuro, e saranno il futuro eh, in questo mondo. E quindi è bello vederli così interessati allo sport e interessati anche... Eh, tutto quello che succede appunto nel mondo dello sport che sia calcio in questo caso e poi perché no, farsi due risate fa sempre bene, quindi ci sta, e spero che i bambini si divertano molto Un questa Un augurio per questo 2016? Il mio più grande augurio può sembrare forse banale, però vorrei che tornasse la pace e la serenità in questo mondo che è veramente tanto vessato da, da tutte le parti, quindi questo è l'augurio più grande che possa farlo. Rossella, grazie di cuore. Grazie a voi. E buon Ciao. lavoro stasera. Ciao.